Antonello La Rocca della scuola Holden che per camera di commercio eh, proprio in, eh, nello stand qui del book club ha presentato come nasce un libro. Antonello, buona giornata, benvenuto. Salve. Buonasera, salve. Eh, benvenuto. Qual Grazie. era il significato dell'appuntamento che avete presentato proprio qua vicino? Sì, oggi la, la lezione, insomma, l'approfondimento più che lezione era sulla, proprio sulla filiera editoriale, quindi su come nasce un libro, dalla, dal momento in cui si germoglia l'idea nella mente di un autore fino poi ad arrivare a, a, agli scaffali di una libreria. C'erano diversi giovani, che cosa interessa ai giovani di questa filiera? di questo mondo adesso io non entrerei nel dettaglio di come nasce eh, propriamente un, un libro però che cosa colpisce di questo tipo di lavoro il, il mondo giovanile di cui fai parte e a cui oggi ti rivolgevi sì, sicuramente in primo luogo tutto il panorama editoriale italiano sono molto interessati ecco, ai, ai grandi gruppi ai piccoli gruppi a come si, si compongono a come si posizionano poi sul, sul mercato quanto chiaramente... La, la, la loro percezione è, è, la, è la percezione di, un, di, un le, di, di lettori, quindi di, da, da cliente quindi tentano sempre insomma, di andare a scovare quello che c'è dietro magari qualche meccanismo, mi so, cioè, piacciono molto gli aneddoti relativi al, a quel mondo lì e, insomma, che comunque arricchiscono la, la lezione tante fasi perché si giunga a una programmazione editoriale, perché si giunga a una casa editrice, perché si giungano a delle annualità, alla pubblicazione di un libro, però anche quindi tante competenze, anche tanti ruoli anche eh, tante figure professionali usiamo una parola che il presidente Dario Gallina di Camera di Commercio eh, ha usato secondo me assolutamente a luogo qui nel, nella nostra diretta tanti mestieri eh, c'è spazio per sviluppare la propria professionalità, realizzare i propri sogni, quali sono questi mestieri? Io non posso che, che dire di sì, altrimenti sarei una persona che, mm, che non crede nei propri sogni. No? Mm, All'interno di una casa editrice c'è un organigramma enorme di, di, di mestieri, di, di, di figure professionali che intervengono, da, da quelle insomma, più piccole, come possono essere per esempio i lettori a quelle più, che prendono decisioni più importanti come non so, il, il direttore del marketing o il, o il direttore editoriale c'è posto? sì, bisogna però chiaramente scavarselo rosicchiarselo bene c'è bisogno di tanto lavoro? c'è bisogno di tanta professionalità? sì, almeno io credo oggi come oggi che ci sia bisogno comunque di, di, di una notevole professionalità e tu in quale eh, settore di questa filiera ti immagini o ti sogneresti? Uh, io sono molto affascinato da tutto uh, l'ambito del marketing, quindi del marketing uh, editoriale, cioè di come viene confezionato un prodotto e di come si stabilisce il punto di, di equilibrio tra, um, insomma, tra, tra il ciclo di sell-in e, e di sell-out mi piace ecco eh, anche questa capacità di andare a intervenire su una determinata scelta di, di un consumatore piuttosto che, che un'altra è, una, è, un, è una lama molto sottile però molto, molto interessante molto, molto stimolante Antonello attraverso lo specchio ti chiediamo di guardare anche tu attraverso lo specchio sì. eh, di questo messaggio che lancia il salone che parola vedi guardando attraverso lo specchio? Okay. E la nostra traccia, la nostra domanda che ci accompagna in, eh, questa, in questa edizione di Salto 23 sei in buona compagnia perché qua abbiamo scritto le parole di Susanna Zamaro, sì, sì, Marco vero, Malvaldi vero, vero. Eh, Già, vero, eh, di Luca Beatrice quindi un, eh, un ricco un ricco panorama Massimo, eh, non mettere in soggezione il nostro ospite, che vedo è il scopo. Sì. C'è cioè da trovare uno scopo? Sì, è lo scopo di, ecco, di ognuno di noi ecco, quello che è la ricerca principale che insomma, mi, mi attende da qui ai prossimi anni e credo che comunque questo sia anche il posto giusto per, per poterci provare, diciamo.